Ha spa, alle spalle una lunghissima carriera dirigenziale sportiva e ha trovato la sua massima espressione nel coordinamento del progetto del Tiravolo paralimpico, da lei seguito con passione e impegno. Attualmente è vicepresidente di Cava della Federazione Tiravolo. Grazie e complimenti.